Le ragazze sono belle, le quelle tre, la la E io sono il presidente, e voglio comprare quella la e io vi spiego tutto come si fa Siamo in questo video qua, per parlare un pochino Cosa devo dire? Cosa devo dire? Cosa devo dire? E siamo, e e non Bella ragazzi, qui è Ebenman, benvenuti nel mio canale. Siamo in questo video su. su Hello Neighbor Demo pre Alpha. Visto che l'Alpha 3 non ce l'ho, non so perché. O oh, devo avere qualche diritto, non lo so, ma. Vabbè, siamo sulla questa demo. Oh, madonna ragazzi! Allora praticamente questo gioco consiste Tu sei qua, vivi in questa casa Questo sarebbe il tuo vicino di casa Che questo gioco poi lo potremo sul canale Che questo è un gran gioco Ehm Questi sono i tuoi oggetti e la tua tv Ehm Vedi quindi tu puoi prendere gli oggetti e spaccarli Allora il nostro obiettivo è di venire in casa sua Fuori da casa sua Fuori da casa mia quindi in casa sua, questo è... Aspetta Uttea <ride> Eh niente, prendete gli oggetti, così Li butti per terra, e... Il nostro obiettivo è di scappare qua però, Mans! madonna, ah vabbè, questo oggi sarebbe 89 eh, devo dirlo perché le sue estensioni vanno dette, cioè non è giusto dire Mans. perché non è inventato da, da me eh, eh. E noi dobbiamo sbloccare quella porta che a quanto pare non si può, cioè io non lo so inventado en nuevos tiempos a reinventarnos de desaparecer de, de, <muchas> y crear un nuevo sistema moderno eficaz y ya y nada más escuchas nientes escuchas escuchas escuchas bueno y, y mucho <laughs> yo de muchos cosques niente esto es pielmente facelozzi que un Ragazzi quel Pirmenti sacellozzi è impazzito eh sul web Anche il gioco è impazzito Che eh. cosa vedete? Qui ci sono le trappole Oh oh oh oh oh oh No Piermenti ti prego La <ride> porta chiusa mia beccata Ma E poi qua Poi il bello Che io se prendo questa tv me la porto in casa In casa mia Vero? Perché voglio guardare la tv Me la metto qui Così, bella fiera per terra, no? Mi guardo anch'io la partita e accendo Reinventando di desaparecer e creare un nuovo sistema moderno efficace E poi, se io la porto con sé Ah, cosa succede? E la porto, è, è mia la tv, Qua! E che cazzo vuole? E la tv è mia! E la tv è mia! La tv è mia! E poi ti butta qua il tuo paese si può suerte porca dio Via via via porta Posca dio si è inchilato Porca dio Ostia Ostia cogi dio Cosi Covid cosi Oh porca dio Codi corri cori corri stronzo non Dio Corri, porco Dio! Oh. Che c'è più al Ma Dio, Cristo, tua madre, veramente, Dio, Dio, Dio, Dio! Ah, oh, io non ce la faccio giocare più a sto gioco di merda, proprio, ma chi l'ha fatto a sto gioco di merda? No, vabbè, un gran gioco, dai, Fa paura! Cazzo so che è Slenderman! Però l'ha aperto! Mamma mia sono da sotto. Allora. Io ragazzi devo spegnere. Oh, oh, adesso si vede decisamente molto meglio. Oh porco dio! Porco dio! Oh porca puttana stronzo! Però guarda, così non vedo niente. No giuro, così non si vede niente. Porca puttana sapevo che viene. E come. come devo raccogliere quella luce di merda. Aspetta ragazzi, devo spegnere. E, dopo, e adesso il bello ragazzi qua. Qua. Eh, mm, mm, e Mamma mia! <ride> Piermenti Mentis Facellozzi. Ha inventato sistema moderno e Ah. Oh. Va bene. Intende e un banco <susurra> E banco Ah. de Escuchad Escuchas, escuchas. Bueno, y muchas cosas más. ¡Un eh, eh, <laughs> Pero cuando vengo, ¡Mans! Cioè, sea, cuando se gira, me prende. La, en quella dirección no va más. Eh. Ahora, vale, eso me prende. Eh, va te pareva. No, ragazzi, ma questo è. Questa è la cosa più brutta che ti può cadere. Che sei qui? No, dai, ma come sono. Oddio, oh, oddio! Oh, oddio, oh, e vabbè, mi ha preso appiamente. Però, ragazzi, eh, questo è il gioco. Eh, questa è una demo. Oh. <ride> Io non so come la finire ragazzi, c'è veramente. Uh, utlio! Come non è aperto, porco dio! Oh, oh porco dio, porco dio! <ride> come cazzo è volato? No, vabbè, dai, <ride> Non mi ha fatto una paura di occare Non mi ha visto, porco di Dio <ride> Capito? Eh? Volevi? Oh, oh, oh. Eh? Volevi? Mh! Mm -hmm. Io voglio guardare la partita, ragazzi. Qua, io voglio... No, ora è passa la macchina! Mamma mia! Mamma mia, corri! Così... <ride> non ci sono! <ride> Oddio, mamma mia, piermenti, quanto fai ridere. Anzi, qua, io non posso guardare la mia... Guarda, qua, qua. Piermenti? Piermenti? Aspetta c'è il. No, stetta. No, no. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Oh! Uh. No! No! No! No! Ma porca miseria! Ma dov'era Piermenti, dai! Cosa mangia. E vabbè, vaffanculo. Vabbè, basta, ragazzi. Basta, basta, basta, ragazzi. Mi sono dato i coglioni. Eh, spero sia piaciuto. Hell'un Ebola in alfa. Te la voglia che viene fuori questo gioco. Eh, lasciate un commento, mi piace. Iscrivetevi al prossimo video. Bella.